trasforma. Lo sport rimane un patrimonio inestimabile a disposizione della collettività da vivere in modo innovativo. Le persone hanno bisogno di sentirsi connesse, di essere aggiornate e di conoscere, per essere al centro delle proprie passioni. Lo sport rappresenta una dimensione fondamentale del cittadino per sentirsi bene, divertirsi, liberare la propria mente. E noi... Dobbiamo accorciare le distanze mettendo in connessione individui, organismi sportivi e spazi in cui accendere le proprie emozioni. In poche parole, sport di tutti. Dobbiamo liberarci dalle consuetudini e creare un ecosistema digitale per uno sport personalizzato, a portata di mano, che organizzi e semplifichi la vita delle persone. Presidente del personale del WISP, di ehm, Pesce, perché lo ricordiamo mentre ci raggiunge, insomma il WISP, enti di produzione sportiva, già conta 1.300.000 affiliati, eh, oltre 17.000 associazioni e società sportive, 142 comitati regionali, insomma come dire la sua presenza sul territorio è capitale. Cosa può aggiungere un'atta come quella che presentiamo, My Sport e Salute, all'attività già, immagino, appunto, eh, preziosissima che fa? Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie dottor Cozzoli, presidente, grazie dottor Passera di questa eh, opportunità. Eh, ovviamente i dati che abbiamo sentito poco fa sono i dati pre-pandemia sì, e l'auspicio sì. ovviamente della WISP, ma di tutti gli organismi sportivi, credo di interpretare sentimento di tutti i colleghi dirigenti che saluto ovviamente di tornare a quei numeri consolidati prima possibile. Viviamo indubbiamente una fase storica molto complicata per lo sport, ce lo siamo de detto tante volte, e un ambito sicuramente tra i più colpiti, lo sport di base, lo sport sociale, lo sport come diritto di cittadinanza, e nei confronti eh, del quale Sport e Salute sta facendo sicuramente un lavoro molto importante al fianco del Dipartimento per lo Sport, al fianco dell'autorità di governo, della sottosegretaria Mezzai. Questo è il momento per organismi sportivi come gli enti di promozione sportiva, come l'organismo che ho l'onore di presiedere da qualche mese, la WISP, di rimettersi in gioco. La WISP da tanti anni eh, crede nell'informatizzazione, nell nella digitalizzazione Abbiamo come WISP presentato eh, due giorni fa la nostra rete associativa, la nuova piattaforma web di gestione, per esempio eh, amministrativa, che raggiunge tutti i nostri snodi, eh, una app costruita nel tempo e oggi vediamo un'app MySport e Salute che mette insieme eh, tutto il movimento sportivo. Io credo che ci siano alcune parole chiave da poter sottolineare, eh, lo ha già fatto con molta efficacia il Presidente Cozzoli. Ma io risottolineerei la parola territorio, la parola sicuramente connessione, aggiungerei un riconnessione e in questo momento è fondamentale, aggiungerei anche socialità perché questa è una app che sicuramente aiuterà tutti noi, le società sportive che non dimentica che lo sport è quello che viviamo all'interno degli impianti, è quello che viviamo negli eh, impianti meno strutturati, che viviamo nelle piazze, che viviamo insomma con quella socialità, con quella prossimità che è un ingrediente fondamentale e dà dignità a tutto lo sport. Questo è un altro elemento che vorrei sottolineare, mette insieme la nostra passione di semplici diciamo, spettatori, fruitori delle più grande popolazione. Del, del corso di nuoto che oggi pomeriggio per i nostri eh, figli. Eh, centralità, come hai sottolineato nel tuo intervento degli organisti sportivi, e ovviamente una collaborazione che da parte del Ministro non mancherà, ma credo di poter interpretare il sentimento di tutti i miei colleghi presidenti. Quindi grazie davvero. La quella di eh, connettere gli italiani allo sport per riaccendere la passione sportiva, il sistema sportivo, e soprattutto allargarne la base. Da questo punto di vista la tecnologia, l'innovazione, il digitale ci può consentire un salto di qualità. Dobbiamo valorizzare, mettere a frutto le opportunità che la tecnologia ci mette a disposizione. E se le medaglie italiane, i successi estivi fanno da traino, sono una locomotiva dello sport italiano ma Sport e Salute può essere un vagone che Sport e Salute la società Sport e Salute mette a disposizione del treno della ripartenza sulle, sulle proprie attività. quindi mettono a disposizione quello che hanno e che prima non c'era la bacchetta dove metterlo in maniera efficace e non, non costruita quindi molto libera cosa che responsabilizza quindi tutti gli organismi, perché poi chi su, non è perché il scuola di salute li ha messi su è perché sono saliti a volte, perché ci hanno messo le loro cose, perché aggiornano continuamente le loro informazioni.